Buongiorno Francesca, intanto ti presento l'applicativo, uh, ho inserito i nomi dei tuoi dipendenti, ho fatto così grande per poter fare un'anteprima di, di stampa Su una pagina intera per vedersi bene allora la data al contrario degli altri orari che lei visti uh, in questo devi cambiare solo la giornata di lunedì mettere la, la data qua resto si aggiorna in automatico diciamo che cambiamo un primo maggio e in automatico i dati di altri giorni si cambieranno adesso rimetto 25 di febbraio anche okay. per cambiare la data si cambia solo lunedì. Per assegnare uh, i turni di lavoro ho inserito delle convalide date qua e cliccando su si sceglie il turno di lavoro per ogni dipendente. Adesso io mi ho creato la griglia dei turni in tal modo di poter uh, uh, soddisfare le uh, condizioni che le avete messi voi, ho fatto nove turni di lavoro per uh, i dipendenti quale hanno uh, 38 ore lavorativi in una settimana e possono lavorare di notte, e ho fatto uh, tre turni di lavoro per i dipendenti che lavorano 38 ore alla settimana ma non posso fare di notte e due turni per uh, il signore che ha solo 24 ore nello stesso tempo ho aggiunto anche due uh, di reperibilità ve le faccio vedere dopo per poter sostituire in caso di bisogno personale su prima pagina cosa dovete fare l'unica cosa è mettere la data e assegnare i turni tenendo conto del orario del personale Cosa si trova ancora sulla prima pagina? Vi faccio vedere. Anche sotto l'applicativo abbiamo questi contatori che ci presentano uh, quante persone lavorano la mattina, quante la persone lavorano al pomeriggio, quante persone fanno di notte. e anche chi, quante sono in riposo e quanti in malattia per ogni giorno della settimana. Questi contatori li trovate sotto l'applicativo e anche alla fine dell'applicativo quando avete finito di mettere tutti i nomi, sono solo dei contatori, così potete verificare se avete inserito i turni bene. Il mio consiglio è di uh, far girare il personale avendo sempre questo conteggio dei turni come sono qua, è sempre turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, 6, 7, 8, 9, 1 di reperibilità 1, 1 turno 10, turno 11, turno 12 e uh, ne ho messo qua il 13 o il 14 vedete voi uno di reperibilità 2 e sarà sempre qualcuno che farà le ferie dopo uh, vi spiego in questo modo riusciamo di avere numero del personale giusto per ogni giorno uh, Qua... Facciamo un attimo se riesco a... Dire. totale della settimana, in, gestendo in questo modo il personale, arriva a 525 ore lavorate. Cosa avevo osservato io? Che eh, dando una pausa di 30 minuti a ognuno di esse, de, attivando qua sotto la pausa. 30, min 30 minuti osserviamo che le ore lavorate diventano 486 mantenendo nello stesso tempo il numero di persone per ogni turno e ogni giorno della settimana. Adesso vi presento dove uh, in questo foglio l'unica cosa che dovete fare è girare la convalida di dati che ho messo nel turno di lavoro per ogni dipendente. Questa settimana Crobo fa turno 1 prossima settimana turno 2, è importante di avere sempre ognuno un turno uh, giusto per uh, il suo contratto di lavoro. Sulla seconda pagina invece vi ho fatto grilli a turni. Beh. Allora. Questa griglia, questa griglia rispetta le vostre richieste Così, contando i colori, riuscite subito a vedere quante, quante persone uh, lavorano. Io non, uh, non ho usato ancora uh, turni diversi, ho usato solo questi, mattina, pomeriggio note e smontante note Anche se si potrebbe inserire anche un uh, orario di mattina diverso o di pomeriggio diverso Ma io non, non le ho contate Ancora e non le ho usate nella griglia uh, Se volete fare delle modifiche potete cambiare qua entrata e uscita per modifiche di orario io ho usato i dati che me li avete dati voi um. applicativo e pensato giusto con le vostre richieste e se non siete tanto pratiche di, per le modifiche vi conviene solo di usare questi turni che le ho fatti io girando solo in prima pagina i turni di lavoro, cercando sempre di verificare i contatori che li trovate alla fine dell'applicativo e anche sotto l'applicativo, in tal modo di avere sempre 6 persone di mattina, 3 di pomeriggio, e uno per la notte. Uh, come vedete con uh, con bianco mi, mi scompone. Ok con bianco ho messo i turni che possono essere usati per uh, i dipendenti che hanno 38 ore da lavorare e possono fare la notte, con il rosa ho messo i turni per i dipendenti che hanno 38 ore di lavoro settimanale ma non possono fare la notte, e in giallo ho messo i turni del pe uh, personale con 24 ore lavorative. Uh, Un'altra cosa. In caso di una malattia o delle ferie, nella... Griglia dei turni. Si può segnalare i giorni quando si fa le ferie o quando si fanno le malattie? Per esempio. abbiamo una persona in malattia lunedì e martedì e per gli altri giorni di completare con uh, un turno il quale è corrispondente al uh, turno che dovrebbe fare personale. Comunque qua si può entrare, io le ho programmate in questo modo, più di così non posso uh, fare, vi, vi spiego. Ok non cosa la malattia uscirà qua malattia e miei altri giorni orario che l'avete messo voi Esempio di cambiamento, per esempio, questa settimana, proprio uh, fa primo turno, uh, prossima settimana, uh, secondo. ma nello stesso tempo dobbiamo girare in tal modo che... 9 1 turno e sempre deve essere un turno per ciascuno cinque sei esagerate voi essere sempre un turno per ciascuno una persona reperibile uno una persona reperibile due perché sennò no, abbiamo reperibile due due volte allora uno uno. facendo in questo modo che rispettando questi valori 1, 1, 1 con 1 reperibile 1 1 reperibile 2 2 uh, uh, riusciamo di avere il conteggio de, eh, del personale alla mattina pomeriggio e notte così come vi serve a voi proviamo un attimo a vedere dando l'altro turno alla persona con 24 ore facilitare e per evitare tutto questo giro tondo di uh, turni di lavoro Beh, si può fare si può gestire ma per facilitare tutto questo il mio consiglio sarebbe di girare il nome del personale e penso che così uh, tua mamma si troverà Meglio. così ti faccio subito una convalida dati inserita inserita qui sono i nomi del personale e metto una convalidata inseriamo la convalida dati 4 e li riprendiamo di qua perché ho fatto tutto questo adesso ve ne... uh, okay. perché? Se io ritorno alla nostra sistemazione di prima, quella semplice che, che va meglio di tutto, anche la seconda, ma la variante di prima mi piaceva di più. ma sono attenta di avere tutti i turni 4 senza spegliare con questo signore mi, mi, mi fanno i problemi okay. ne volendo si può anche cambiare in questo modo come vi ho fatto vedere ma nello stesso tempo senza usare tutti questi cambiamenti vediamo qua conteggio se è giusto 666 333 si può fare in un altro modo in posto di girare i turni di comunque qua voi potete modificare anche i turni e tutto ma come idea, io dico che potete anche girare i nomi, senza cambiare il turno. Ad esempio, questa settimana, quella settimana fa. È una mia idea. Adesso voi vedete meglio come, Beh, o cambiando turno di qua, girando i turni, o cambiando, facendo il giro del personale mantenendo questo orario dei turni, sono due modalità, vi ho fatto vedere come si può fare, di... le Uh, le settimane dove ho scritto le ferie così possono essere usate anche come reperibilità oppure si può sempre aggiungere qua dove la persona è reperibile tenendo conto che è reperibile già eh, uno e due nella settimana quando c'è bisogno si può aggiungere uh, che uh, arriva anche un altro giorno della settimana uh, io vi mando questo file salvato come un modello così vi rimane fisso così e ogni volta che i cambiamenti uh, lo salvate e lo stampate dandole un nome della settimana, così riuscite ad avere un modello sempre pulito e con i conteggi giusti per poter verificare se avete sbagliato qualcosa. E come idea vi ricordo che qua ho inserito una pausa di mezz'ora per poter arrivare a un orario rilavorato, come dicevate voi. Se invece questa pausa la eliminiamo, Mettendo 0 non cambia niente, solo le ore pagate, le ore lavorate saranno 525 in una settimana, tenendo conto che il personale totale ha le ore di contratto 632 e comunque siamo sotto e uh, c'è spazio per le ferie e i permessi cosa non ho messo permesso vediamo sì, si potrebbe mettere una giornata di permesso qua in questo posto vuoto si può scrivere anche permesso. Sì. una persona per dire che fa un turno beh, in una settimana se uno domanda un permesso si dovrebbe fare uh, o nel suo turno quale è assegnato cambiare giorno quando lavora Ricordare se 4 selezionando permesso e tenendo conto che abbiamo sostituito turno 4 con un permesso di ricordarci di inserire su una de delle reperibilità la mattina che mancava, che mancherà qua, sì? per poter arrivare sempre al conteggio giusto, vediamo, facciamo la verifica se il conteggio è giusto. 666 333 1 1 1 sì. adesso io ritorno così come avevamo programmato eh, reperibilità abbiamo messo mattina era riposo non lo so se sono stata abbastanza esplice, esplicita uh, ho provato di soddisfare tutte le vostre richieste tenendo conto che sono le 5 e mezza di mattina la mia spiegazione è un po lenta eh, per questa domanda scusa eh, Aspetto a sapere se avete capito o no questa variante di applicativo che ho preparato per voi. Arrivederci e buon lavoro.